Benvenuti a tutti e grazie a Focus e eh, alla rubrica eh, live di avermi invitato a questa diretta stasera. Eh, io mi chiamo Graziella Bensi, eh, sono farmacista mi occupo di medicina ayurvedica da più di 30 anni e ancora prima mi sono avvicinata al mondo della scienza vedica, questa antica conoscenza eh, che diciamo in qualche modo descrive eh, tutto quello che eh, la, eh, la vita ci... Eh, prospetta, ci riserva a livello di individui, a livello di universo e nell'ambito di questa antica scienza, la scienza vedica, la parte della Iurveda è la parte che si dedica alla salute, al mantenimento della salute, al recupero della salute, alla valutazione anche della nostra salute. Eh, appunto, mi stavo accennando che ancora prima di avvicinarmi alla medicina ayurvedica più di 30 anni fa, più di 40 anni fa eh, eh, mi sono avvicinata alla pratica della meditazione trascendentale, tecnica introdotta alla fine degli anni 50 in occidente dal suo diffusore eh, Maharishi Mahesh che è stato il personaggio che diciamo, in questi ultimi 50 anni ha caratterizzato in maniera molto determinante la ricerca spirituale eh, per tutta l'umanità che eh, si è interessata ad avvicinarsi a questa pratica. Ehm, dopo questi primi anni di pratica della meditazione trascendentale eh, sono appunto arrivata a scoprire l'Ayurveda perché Marishi Mahesh stesso ha incominciato a, a, a, a ripresentare questa antica scienza medica all'occidente avvalendosi della col collaborazione del, dei vaidya, dei medici ayurvedici tradizionali eh, esistenti eh, da migliaia di anni in India, eh, avvicinando eh, le famiglie tradizionali che ancora mantenevano questa conoscenza intatta. Ayurveda significa letteralmente scienza della vita, scienza, conoscenza, esperienza anche potremmo dire eh, della vita. Quindi mh, che cosa caratterizza la nostra vita? Soprattutto quali aspetti della nostra vita dobbiamo mantenere in equilibrio per eh, poter eh, mantenere un buon livello di salute ma non solo per sviluppare più elevati stati di coscienza come ricordate Dante diceva fatti non fumo per vivere come brutti ma per seguire virtute e conoscenza. Quindi la, eh, il mantenimento della nostra salute anche per scoprire bene fino in fondo chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. No? Le eterne tre domande che ogni essere umano prima o poi si fa nella vita. Se abbiamo una buona fisiologia, un buon sistema nervoso equilibrato, eh, e di conseguenza eh, tutto questo ci arriva da una buona salute, a queste domande possiamo rispondere, ma non solo queste domande riusciamo a porcele. E eh, la Ayurveda come valuta il nostro stato di salute? No? Perché eh, la cosa importante è avere anche una metodica di valutazione del nostro stato di salute. Noi nella medicina moderna abbiamo imparato a um, eh, così, valutare il nostro benessere attraverso indagini via via sempre più sofisticate esami del sangue, TAC, risonanza magnetica, PET e via via la uh, tecnologia moderna ci ha fornito sempre di più di strumenti per indagare nel nostro organismo fino ai livelli eh, via via più sottili eh, la Ayurveda da migliaia di anni si basa su una valutazione eh, apparentemente complicata o possiamo dire apparentemente semplice a seconda di come ci voglia, vogliamo porre, che è l'analisi del polso. Nella medicina ayurvedica una persona viene esaminata eh, ascoltando a questa persona se di sesso femminile l'arteria radiale del polso sinistro, se di sesso maschile l'arteria radiale del polso destro. Cosa andiamo a rilevare eh, con questa valutazione e come mai questa valutazione può permetterci addirittura di eh, ottenere eh, delle informazioni molto più precise e profonde rispetto a tutti i mezzi di indagine eh, sofisticati che abbiamo elaborato nella cultura medica moderna. Nel polso andiamo a rilevare quella che è la struttura fondamentale non solo dell'essere umano ma dell'intero universo. Secondo la scienza vedica eh, e eh, in questo caso in particolar modo mh, secondo la medicina ayurvedica l'intero universo è composto da cinque elementi fondamentali. Spazio, aria, fuoco, acqua, terra. Anche la fisica quantistica in questi ultimi 100-150 anni, eh, pensate che eh, Max Planck ha preso il premio Nobel per la fisica nel 1918 ed è stato tra i primi scienziati, tra i primi fisici a parlare di eh, non tanto particelle ma di energia, parlare di energia. Quindi parliamo quindi di più di cent'anni eh, in cui ormai questa visione della natura e quindi la visione della nostra fisiologia sia basata sul fatto che tutto è frequenza, tutto è vibrazione, tutto è energia. Quindi l'aspetto più materiale dell'universo dell e del nostro organismo sfuma un pochino in queste considerazioni e appunto... Gli antichi scienziati possiamo chiamare no, vedici, in sanscrito, lo scienziato vedico è eh, chiamato con il termine di risci, colui che vede, colui che riesce a percepire le fibre più profonde e sottili dell'esistenza e della struttura della natura. Eh, I risci parlavano appunto in termini di questi cinque elementi fondamentali. I risci moderni, gli scienziati moderni, parlano di cinque comportamenti diversi delle particelle subelementari, a seconda della velocità con cui si muove l'elettrone nell'orbitale esterno dell'atomo. Questa velocità viene definita dagli scienziati lo spin quindi abbiamo diversi gradi di spin diversi gradi di velocità dell'elettrone nell'orbitale esterno dell'atomo che danno alla materia una struttura apparentemente più solida o apparentemente più eh, sottile no? come appunto eh, gli antichi risci vedici parlano di spazio, quindi qualcosa di assolutamente um, in manifesto, no? È un contenitore ma uh, assolutamente uh, impercettibile aria, già um, una, uh, qualcosa di più sostanzioso rispetto allo spazio, fuoco uh, qualcosa che ha delle caratteristiche, delle qualità diverse dallo spazio dall'aria, acqua e Terra. Immaginatevi no? una cellula: la cellula ha gli spazi nei suoi eh, pori, nei pori delle sue membrane, ehm, eh, spazio, aria. Eh, ci sono gas, eh, dall'ossigeno all'anidride carbonica, all'azoto, ad altri gas nel nostro organismo fuoco, i processi metabolici che avvengono a livello di questi piccoli corpuscoli che nella cellula si chiamano mitocondri eh, acqua il or nostro organismo è fatto per il 70-75% di acqua e la cellula ha questo liquido interno eh, e terra la terra è la parte diciamo, il costituente del nostro organismo più solido, più Ehm, così, con caratteristiche sicuramente molto più percepibili rispetto a quegli altri elementi iniziali eh, che eh, abbiamo eh, detto essere lo spazio ehm, e l'aria. Però qualsiasi cosa esiste, appunto abbiamo analizzato la struttura della cellula, eh, nella struttura della cellula che è l'elemento costitutivo del nostro organismo Um, um, ci sono uh, tutti questi cinque elementi. Secondo la medicina ayurvedica questi cinque elementi uh, vengono e possono essere rilevati in maniera più um, sostanziale, in maniera più diretta, in maniera uh, più uh, um, così anche utile. A una conclusione eh, di eh, valutazione generale dell'organismo in tre elementi fondamentali questi tre elementi fondamentali si chiamano in sanscrito dosha i cinque elementi fondamentali di cui vi ho parlato prima si chiamano in sanscrito maha buddha maha vuol dire grande buddha elemento il sanscrito è una lingua molto particolare, molto eh, noi diremmo onomatopeica, no? qualsiasi frase, qualsiasi termine sanscrito ha una frequenza, ha una vibrazione che corrisponde esattamente alla sostanza, all'oggetto che descrive e eh, questo ci rimanda a quella considerazione che vi avevo fatto prima che in realtà tutto quello che esiste nell'universo e quello che esiste anche nel nostro organismo in realtà è frequenza, è vibrazione eh, le, descrizioni, le antiche descrizioni cosmologiche richiamano molto questo concetto no? di frequenza, di vibrazione la musica delle sfere, all'inizio era il Verbo, eh, no? tutte queste affermazioni ci descrivevano eh, in termini forse più semplici, ma in realtà assolutamente descrittivi, di questa realtà ultima che è l'energia. Quindi queste frequenze, queste cinque frequenze fondamentali, eh, questi quindi Pancha Mahabuta, cinque elementi fondamentali li ritroviamo uh, diciamo venire insieme in questi altri tre elementi che in sanscrito si chiamano dosha. Dosha uh, è la radice di un termine um, che noi usiamo comunemente nella lingua italiana perché il sanscrito è la madre di tutte le lingue indoeuropee, quindi il latino, il greco, l'italiano, eh, le eh, lingue che eh, caratterizzano eh, il mondo europeo hanno la loro radice nel sanscrito. Il termine dosha deriva dalla radice sanscrita dush, dush è la radice per i nostri termini italiani che hanno il suffisso dis, no? disabile, disarmonia, diseguaglianza. Eh, perché? Perché eh, dosha significa letteralmente impurità, quindi qualcosa che ci allontana dall'armonia, no? Disarmonia. Perché dosha vuol dire impurità? Perché questi tre elementi fondamentali alla base del funzionamento della nostra neurofisiologia sono assolutamente indispensabili per la nostra vita, ma allo stesso tempo... Uh, nel momento in cui escono dal loro equilibrio uh, causano appunto impurità, causano uh, problematiche che poi in ultima analisi uh, si uh, trasformeranno in quello che noi chiamiamo malattie. Ecco perché uh, l'analisi del polso può darci delle informazioni molto anticipate rispetto a quello che può essere l'insorgere di un disturbo più profondo fino a diventare malattia perché nel polso fin dalle prime manifestazioni di squilibrio dei dosha noi possiamo rilevare questo squilibrio capire eh, da cosa è motivato capire dove può andare o dove è già arrivato e arrivare quando non siamo proprio in una fase estrema di disequilibrio possiamo arrivare a risistemarlo e quindi a riequilibrare la fisiologia e quindi a risolvere una patologia o a impedire che quella patologia insorga. Secondo la medicina ayurvedica la malattia si eh, struttura dopo sei stadi successivi di squilibrio da un primo stadio iniziale di mh, lieve alterazione di questi tre principi metabolici no, o dosha ehm, si passa a una fase successiva, quindi al secondo stadio della malattia. Per la Jurveda già il primo stadio è patologico, però essendo un primo stadio. E essendo rilevabile dal polso in questa sua iniziale manifestazione è molto più facile risolverlo. Il secondo stadio è un incremento ulteriore di questo primo squilibrio e quindi già un pochettino più difficile da risolvere. Il terzo stadio porta questi elementi a uscire dalle loro sedi e quindi a creare disturbi in altre aree diverse da quelle che sono di loro pertinenza inizialmente il quarto stadio è la stadiazione in queste altre sedi magari distante dall'origine eh, di questi tre dosha e quindi ulteriormente eh, c'è un radicamento del disturbo che nel quinto stadio diventa malattia e nel sesto stadio diventa le complicazioni di, eh, di questa malattia. Allora vediamo un po' più concretamente come potreste riconoscere in voi stessi eh, determinati disturbi e rimandarli a questi tre elementi. Prima di tutto vediamo meglio questi tre elementi, come si chiamano, questi tre dosha come si chiamano, da cosa sono uh, costituiti in termini di cinque elementi fondamentali, dove sono le sedi principali e come si manifestano quando si squilibrano. Questi tre dosha si chiamano Vata, Pitta e Kafa. Vata uh, è fatto di spazio e aria, no? quindi dei due elementi fondamentali, pancia ma butta, spazio e aria, in sanscrito akasha e vayu, uh, pitta, il secondo dosha, è fatto di fuoco e acqua, ma soprattutto fuoco, tejas e apa, in sanscrito, e kafa, il terzo dosha, è fatto di acqua e terra, apa e pritvi. Quindi già vedete le caratteristiche diverse di questi tre, no? vata, spazio e aria, ci immaginiamo qualcosa di instabile, di eh, eh, eternamente in movimento, qualcosa di leggero, di sottile, qualcosa di ruvido, di secco, di freddo, no? immaginiamo le qualità di vata pensando al vento. Pitta invece lo possiamo immaginare come caratteristiche più legati appunto al fuoco, quindi sarà caldo, si muoverà leggermente, ma non così tanto come vata. Eh, sarà penetrante: no? la fiamma può penetrare, può essere sottile penetrare. Eh, sarà caldo ovviamente e leggermente untuoso e possiamo anche immaginare che abbia un leggero odore rispetto a vata. Cafa. Acqua e terra, quindi apa e pritvi, ha delle qualità, come vedete già così molto facilmente, opposte a vata, no? mentre vata è spazio aria, kafa è eh, acqua e terra, quindi è stabile, morbido, è un pochino ontuoso, è, ehm, mantiene la coesione, la struttura, quindi ehm, come tre funzioni differenti nel nostro organismo, Vata avrà a che fare con tutto quello che si muove, movimento, trasporto, comunicazione anche, no? Una parte e l'altra parte del nostro organismo comunicano grazie a Vata. Infatti Vata ha a che fare con il sistema nervoso centrale periferico e guarda caso la sede principale di Vata è il colon, no? Quello che ormai tutti sappiamo di eh, dover chiamare o poter chiamare il secondo cervello, quindi vata, eh, instabile, mobile, eh, movimento, trasporto, comunicazione e eh, sistema nervoso centrale periferico, pitta, ehm, produzione del calore, trasformazione, e ehm, diciamo tutto quello che è il processo di eh, formare una cosa dall'altra quindi la digestione fondamentalmente sede principale di pitta, lo stomaco, il duodeno, l'intestino tenue caffa, lubrificazione, struttura, coesione acqua e terra, no? ci tengono insieme, ci eh, mantengono stabili ha quelle qualità e caratteristiche, come dicevamo prima, opposte a Vata e quindi eh, la funzionalità di Vata Pitecafa eh, Le funzioni di Vata Pitecafa interagiscono tra di loro e devono avere diciamo, un bilanciamento tra di loro in modo da mantenere eh, solida e ben strutturata la nostra. Corporatura, bene efficiente la nostra digestione, ben attivo e ehm, in grado di coordinare le varie attività del corpo ehm, a livello del sistema nervoso. Eh, come eh, riconosciamo lo squilibrio di questi tre? A parte appunto attraverso il polso, eh, andando da una persona, io faccio queste valutazioni le faccio nelle farmacie, nelle parafarmacie, in studi privati, cioè io mi muovo un po' su tutto il territorio nazionale per dare la possibilità alle persone di ricevere da me questa valutazione che ho imparato a fare ehm, negli anni 90-1992. Ho fatto il mio primo corso di due mesi in questo nostro centro di eh, ricerca e di medicina ayurvedica in Svizzera. Poi ho fatto un secondo corso nel 1994, sempre di due mesi, per studiare e approfondire l'analisi del polso e studiare e approfondire le metodiche di depurazione previste dalla medicina ayurvedica. E ehm, mano a mano, dopo quegli anni, ogni anno noi abbiamo avuto la fortuna e l'opportunità di avere, come vi dicevo, dall'India questi vaidia, questi medici ayurvedici nati e cresciuti mh, da, generazione da generazioni in famiglie dove la Ayurveda veniva praticata dal padre o dalla madre o dalla nonna o dal nonno, in modo che questa conoscenza passasse già nei primi anni di vita ha i eh, figli le figlie, i nipoti eh, che poi eh, oltre ad avere questa eh, buonissima impostazione fin da ragazzini eh, già nella per esempio auscultazione del polso poi mh, sceglievano anche di eh, fare la, la, il corso di studi universitari in medicina ayurvedica in India ci si laurea in cinque anni di università in medicina ayurvedica. Quindi noi abbiamo avuto in questi, tutti questi anni, a partire dagli anni 80 in avanti, la fortuna di essere seguiti da questi medici ayurvedici per i quali l'analisi del polso è una tradizione così profonda da essere veramente degli esperti a 360 gradi. Noi, con la pratica, e lo studio in tutti questi anni, ci siamo insomma abbastanza avvicinati a quelle che sono le capacità e le qualità eh, di questi professionisti che potete immaginare hanno veramente una estrema capacità di rilevare quello che non va bene nel polso della persona che hanno davanti a loro. Quindi cosa rileviamo nel polso alterato? No? e eh, prima di tutto, prima di arrivare a quello, molti di voi magari avranno visto oh, in qualche rivista, in qualche giornale o avranno letto qualche libro dove si parla della costituzione con cui ognuno di noi nasce. Questo è indubbiamente così, no? Come ormai abbiamo imparato dalla genetica e dell'epigenetica, quando noi nasciamo, abbiamo una serie di informazioni che derivano dai nostri genitori e a loro volta i nostri genitori li hanno ricevute queste informazioni dai loro genitori e così nella catena a ritroso per la genetica e per l'epigenetica si parla di almeno memorie di sette generazioni, no? quindi tutti noi abbiamo come informazioni generali nel nostro DNA l'influsso uh, uh, delle esperienze di sette generazioni che ci hanno preceduto quindi ecco no, il perché è necessario fare questo riequilibrio che la medicina ayurvedica ci può uh, fornire grazie all'analisi del polso perché noi nel polso non rileviamo la costituzione con cui siamo nati no? quella è un'informazione che ormai è un po' scemata, già nei primi giorni di vita quella struttura con cui siamo nata, nati che è determinata dalle due formazioni genetiche dei genitori, che è determinata dalla gravidanza, da come la mamma si è alimentata, da quali emozioni può aver vissuto nei nove mesi di gravidanza, è determinata anche dal mese del concepimento, no? perché... Ogni mese dell'anno ha delle caratteristiche diverse: no? di maggior freddezza l'inverno, di maggior calore eh, l'estate, di maggiore umidità la primavera. Quindi, queste qualità che già vi ho un pochino sottolineato quando vi ho parlato dei tre dosha, eh, sono presenti nel nostro organismo a seconda di questi fattori che vi ho elencato quindi quando noi nasciamo, avremo una costituzione no? in cui dominerà vatta o dominerà pitta o dominerà vata pitta o dominerà caffa o dominerà caffa e vata quindi queste combinazioni fanno sì che determinate caratteristiche le conserveremo indipendentemente dagli squilibri che eh, accumuleremo nel corso della vita anche dei primi giorni di vita eh, una una certa struttura più logilinea o più rotonda, eh, il colore degli occhi, a grandi linee la struttura della pelle, delle ossa, però già dei capelli, però già queste strutture mano a mano nel tempo possono subire alterazioni a seconda che ci squilibriamo di più in vata, di più in pitta o di più in caffa. Prima di tutto dovete... Ricordare e considerare che Vata viene chiamato il re dei Dosha, no? è il più leggero, è l'unico dei tre che si muove, perché è fatto di spazio e aria, quindi può viaggiare, muoversi, eccetera. Pita avevamo detto che ha un leggero movimento, ma è il, il movimento di una fiamma sopra una candela, quindi non è che salta via dalla candela. Se in un bosco l'incendio cammina, non è eh, via del fuoco, e per via del vento che lo spinge, quindi vata appunto è quello che può spingere pitta, far muovere pitta in zone non di sua pertinenza nel nostro organismo e caffa assolutamente non ha movimento, è acqua e terra, quindi queste caratteristiche, queste qualità le troveremo alterate mano a mano che <coughs> la persona, si squilibrerà nel tempo a livello di vata, pieta e kafa. Eh, prima vi ho detto no, che la sede principale di vata è il colon e che vata governa il sistema nervoso centrale periferico. Ecco perché anche dal punto della medicina, di vista della medicina moderna noi eh, descriviamo le malattie psicosomatiche <coughs> come più determinanti e più diffuse, no? Eh, Vata, sistema nervoso centrale periferico, è quello che appunto nella medicina moderna possiamo eh, descrivere come disturbo psicosomatico, quindi eh, Vata ha eh, questa capacità o di mantenere una buonissima situazione a livello psicologico, a livello fisico e così via o di incominciare invece a fare il lavoro opposto, a distruggere la nostra fisiologia. E Purtroppo VAT lo squilibriamo molto facilmente perché eh, VAT essendo leggero e instabile basta che noi alteriamo eh, fin da piccoli o dai primi anni di vita i nostri ritmi di vita, i nostri orari in cui andiamo a dormire, i nostri orari in cui mangiamo, i nostri orari in cui ci dedichiamo alla nostra attività scolastica da piccoli o lavorativa via via che andiamo avanti, bastano queste piccole alterazioni perché eh, succeda qualcosa a, a quello squilibrio iniziale che vi ricordate può essere piccolo piccolo nella prima fase ma già un po' più importante nella seconda fase della malattia e eh, questo squilibrio noi lo avvertiremo come Vago disagio, ma non certamente come malattia, perché ancora non è una malattia. Ma quando Vata si squilibra a livello del colon, che è la sua sede principale, che cosa avvertiremo? Siccome Vata, abbiamo detto, è fatto di spazio e aria. Avvertiremo una cosa che avvertono diciamo il 90% delle persone: avvertiremo gonfiore, disagio, e questo gonfiore cominceremo a sentire che preme anche verso la colonna. I disturbi di, di, di ehm, lombo sacrali e di lombo sono molto diffusi via via nel tempo, ma anche in ragazzi e ragazze giovani. quindi e a seconda poi di eh, come si muove questo vata a livello degli organi addominali potrà andare a disturbare il fegato, quindi muovendosi verso sinistra e quindi potremo avere dei disturbi epatici o dermatologici. Sapete che il colesterolo aumenta soprattutto a causa dello stress, non a causa di un'alimentazione scorretta. Quindi quando abbiamo un sistema nervoso iperattivo perché siamo preoccupati, perché siamo tesi, perché non abbiamo mai avuto la capacità eh, di ehm, come dire, acquietarci in situazioni che ci diano un benessere psicologico. Perché fin da piccoli siamo stati sollecitati da una serie di impressioni esterne, ma poi vi ricordo che appunto noi siamo il frutto di eh, queste. Eh, sette generazioni precedenti quindi una certa attitudine all'ipermovimento ce la possiamo trovare anche da eh, antenati di cui neanche mai abbiamo saputo l'esistenza no? quando Vata diventa troppo leggero, quindi comincia a disturbarci l'addome, però vi ricordate il terzo stadio della malattia è quando il doscia in squilibrio si sposta dalla sua sede e da questa diciamo porta questa caratteristica di squilibrio magari a un doscia vicino Sopravata a livello dello stomaco cepitta quindi quando vata è troppo leggero che cosa farà farà come fa un palloncino anziché riuscire a scendere quindi a eliminare bene feci urine a ehm, eliminare il gas in eccesso andrà verso l'alto e uh, andando verso l'alto che cosa farà? Accentuerà la, il calore e il fuoco nello stomaco, gastrite o ancora di più porterà questo calore verso l'alto, reflusso gastroesofageo. Tutto questo nella medicina moderna o anche nella fitoterapia viene eh, diciamo in qualche modo eh, attenuato con delle sostanze chimiche o naturali che riducono quel fuoco a quel livello, nella medicina ayurvedica questo lavoro si fa con miscele di piante eh, sapientemente coltivate, raccolte e mescolate tra di loro, in modo che anziché spegnere il fuoco, e spegnere il fuoco non è una gran bella Idea perché spegnere il fuoco vuol dire che quella persona sì non avrà bruciore ma non digerirà più niente e soprattutto non assimilerà più il calcio a livello delle ossa questo è il grosso problema che portano quei farmaci chiamati inibitori di pompa o i gastroprotettori no quindi i gastroprotettori è un eufemismo perché in realtà rovinano la eh, capacità digestiva del nostro stomaco quindi nella medicina ayurvedica come vi dicevo si usano <coughs> composti di piante medicinali, non è ayurvedico usare un'unica pianta, no? adesso vanno di moda le piante ayurvediche ma vengono usate singolarmente, questo non è il metodo di utilizzo prettamente ayurvedico, quindi usare la svaganda o lo shatavari o l'amla, <coughs> o la curcuma così individualmente in realtà non ha quell'efficacia anzi potrebbe dare anche qualche piccola eh, problematica perché quella pianta può avere delle buone caratteristiche per vate per pitta ma non eh, bilanciare caffa quindi ci troveremo come nel caso per esempio della liquirizia <coughs> una pianta assolutamente molto usata nei preparati ayurvedici perché è una pianta che va bene per l'apparato digerente, per l'apparato respiratorio è um, una pianta che um, protegge molto bene il nostro stomaco quindi usarla da sola crea quelle problematiche che infatti hanno messo come dire in allarme tutti quelli che soffrono magari di ipertensione perché eh, la, la liquirizia presa da sola equilibria solo vata e pitta e non equilibria caffa non equilibrando caffa caffa aumenta si squilibria e caffa può creare eh, diciamo una, una sostanza edematosa una situazione di edema che quindi restringerà i canali della nostra circolazione portando come conseguenza l'ipertensione, quindi capite una piccola conoscenza a volte è peggio dell'ignoranza, quindi usare le piante come purtroppo abbiamo perso nella nostra cultura occidentale, abbiamo perso questa antica conoscenza che era ehm, di eh, appannaggio dei popi, popoli celtici, druidici, delle nostre streghe, no? che, che abbiamo eh, streghe e maghi, li abbiamo bruciati a tutto spiano nelle, nei vari periodi bui dell'umanità. E a loro eh, apparteneva questa antichissima conoscenza che l'India per fortuna non ha perso. Ancora oggi una signora mi chiedeva, ah ma l'India, la, l'Ayurveda la, la, la, la è una medicina indiana, è una medicina orientale? E io le ho risposto, no, l'Ayurveda la, la è una medicina universale. E come dire, quello che ci ha dato Leonardo o Michelangelo, Giotto, è solo per gli italiani, no, è, è un'espressione dell'anima, della... Conoscenza della capacità di espressione di questa esperienza interiore, avvenuta in tre, adesso ho nominato, tre grandi personaggi e artisti italiani, ma è l'espressione dell'intera umanità espressa in particolar modo in questi tre personaggi. Einstein era eh, di eh, nazionalità ebraica, ma la sua, il suo concetto di fisica era assolutamente universale quindi l'ayurveda è altrettanto universale la scienza vedica è altrettanto universale quindi non dobbiamo fare l'errore di pensare <coughs> a volte mi viene fatta questa domanda che noi non siamo adatti per i preparati ayurvedici perché sono formulazioni di piante che eh, arrivano dall'India per fortuna l'India, che è un popolo assolutamente tradizionale, nonostante 200 anni di dominazione inglese, è riuscito a far sopravvivere questa tradizione e a traghettare fino a noi queste antiche conoscenze. Quindi quando poi, magari anche per le condizioni climatiche che stanno cambiando e per la riscoperta di questi valori, che per ora sono ben documentate nelle piante che vengono dall'Himalaya piuttosto che dal Rajasthan e altre zone non inquinate dell'India. sapremo tra trasferire queste conoscenze anche sulle nostre piante e alcune piante come la gramigna, come la, la liquerizia, come la, la, la, la svaganda che è della famiglia dell'Alchechengi che cresce anche in Sicilia e in Sardegna Potremmo anche formulare eh, dei preparati con piante europee, però questo non vi deve far pensare che quello che usiamo come preparati ayurvedici sia eh, lontano dalla nostra struttura fisiologica, assolutamente no. Quindi i preparati ayurvedici non andranno a proteggere soltanto lo stomaco come nel caso dei protettori gastrici chimici o gli inibitori di pompa o i preparati eh, fitoterapici o motosicologici e così via che comunque vanno a proteggere quell'organo ma andranno a far riscendere nella sua sede corretta vata che è eh, diventando troppo leggero come vi spiegavo prima, salito verso lo stomaco ma in più può salire verso il torace, il torace è la sede principale di Kaffa, Kaffa è acqua e terra quindi mantiene morbide queste secrezioni, no? avete sentito la mia tosse, che cos'è? Vata che anziché scendere bene perché adesso sto parlando, sto, eh, sto usando assolutamente a tutto spiano le mie facoltà di memoria, facoltà di coordinazione intellettuale, quindi vata aumenta, arriva nella zona di pitta, nella zona dello stomaco dove c'è calore, perché è giusto che lì ci sia calore, porta quest'aria, questo calore, a livello delle secrezioni bronchiali e della struttura morbida, e ehm, umida dei polmoni, asciugando quella struttura morbida e umida dei polmoni, è eh, inevitabile la conseguenza del colpo di tosse. O ancora di più, nelle persone che poi soffrono di disturbi respiratori più profondi, l'attacco la, ehm, asmatico o l'attacco allergico. Ancora di più, questo vata e questo pita salgono fino a pitta irritare le gengive vate pitta a irritare i turbinati e le mucose nasali creando quelle situazioni che poi chiamiamo anche lì riniti allergiche piuttosto che ipertrofie dei turbinati eh, piuttosto che sinusiti fino anche a seccare le eh, mucose eh, dei, delle, dei nostri occhi, quindi a portare quello che ormai è diffusissimo, l'occhio secco, no? quindi tantissimi colliri vengono venduti per idratare con l'acido ialuronico l'occhio secco. Ma la cosa più grave è che poi questa marcia insistente a cui non mettiamo fine, perché è solo la Ayurveda, che mette fine a questa marcia insistente, che inizia fin dai primi vagiti eh, del nostro neonato che già è arrivato giù con una bella eh, borsettina con le memorie passate. No? La, il problema più grosso è che poi si secca il cervello. Sapete che sono ahimè, in forte crescita le malattie degenerative del sistema nervoso quello che chiamiamo Alzheimer, demenza, Parkinson e eh, via via tutti i disturbi che stanno creando numerosi problemi sia alle persone che se ne ammalano ovviamente ma anche a, ai familiari che seguono queste persone. Se voi vedete il cervello di una persona eh, all'attacca all alla risonanza magnetica o anche di una persona che è deceduta quindi il cervello um, dopo un'autopsia di queste persone è come una noce secca no? non è bello turgido, idratato come dovrebbe essere appunto il cervello ma come una noce secca no? il cervello sembra un po' due gherigli di noce lì nella nostra scatola cranica quindi questo cervello secco è quello che nella medicina moderna ehm, viene analizzato per la presenza di queste sostanze tossiche che si chiamano betamiloidi e proteina tau e poi per questa mancanza di plasticità. La plasticità è una caratteristica molto importante nel nostro cervello che permette addirittura al nostro cervello di rigenerare delle aree che sono state lesionate da... Una, una, un ictus o altre, altri disturbi degenerativi. Piccoli consigli per eh, così lasciarvi anche qualche cosa di eh, concreto questa sera, poi ci rivedremo in altre dirette che faremo poi più avanti e eh, potete poi trovare eh, la, la, la mia. Uh, come dire, i miei contatti sia su Facebook che su Instagram, una pagina su Facebook e una fa pagina su Instagram e da lì capire a seconda di da dove mi state ascoltando, dove se vi interessa eventualmente potete mh, incontrarmi. Uh, Fatevi tutti i giorni un termos da un litro di acqua calda bollita per 15 minuti, perché l'acqua bollendo diventa estremamente sottile, penetrante, disintossicante, cambia nella bollitura la struttura chimico-fisica dell'acqua, eh, diventano questi cluster, no? questi insieme di H2O, diventano molto più sottili, piccoli e penetranti nei canalini delle cellule, quindi non solo ci idratano ma ci disintossicano o perlomeno ci aiutano a eliminare le sostanze idrosolubili. Per eliminare le sostanze liposolubili, vabbè, ci sono tutta una serie di trattamenti che vanno sotto il termine di panciacarma, no? queste azioni depurative per il nostro organismo, però in casa possiamo usare per cucinare il ghi. Il ghia è il burro chiarificato, quindi è una grande tradizione anche nella nostra cucina, soprattutto nelle zone di montagna, il burro chiarificato si è sempre fatto, perché quando il burro viene cotto lentamente perde caseina, lattosi, umidità, è un grasso ricco di vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K e contiene l'acido buttirico che è un grasso importantissimo per la protezione e la prevenzione del tumore al colon. Il ghi ha un punto di fumo di 230 gradi, quindi è più adatto per le cotture rispetto all'olio d'oliva e solubilizza le sostanze, le tossine liposolubili nel nostro corpo, quindi nelle anche piccole quantità che lo possiamo usare nell'alimentazione per cucinare le verdure, per cucinare carne, pesce, per chi non è vegetariano, per fare le torte, qualsiasi cosa eh, dobbiamo cucinare, lo possiamo cucinare con il ghee. Eh, L'olio d'oliva extravergine lo usiamo a crudo, quindi lo teniamo per quelle che sono le, le aggiunte a fine cottura o le cose eh, crude che possiamo consumare. La L'ayurveda è più per il cotto. Il cotto è più facile da digerire, da assimilare, da trasformare. Non stracotto, però anche nella medicina moderna abbiamo scoperto che queste sostanze molto importanti presenti in frutta e verdura che si chiamano bioflavonoidi, soprattutto per la verdura, sono più facilmente assimilabili e hanno la loro efficacia maggiore nella verdura cotta, non nella verdura cruda. Quindi ecco una cosa importante rispetto all'alimentazione, pasto principale il pranzo, la colazione non troppo abbondante a seconda un po' dell'appetito, la cena leggera. Non dovremmo cenare troppo tardi alla sera, non dovremmo consumare proteine animali alla sera, neanche verdure crude, yogurt, patate, uova, formaggi, quindi alla sera va bene un cereale tipo il riso, il farro, qualche volta la pasta, un legume come proteine vegetali e una verdura cotta. Questo ci assicurerà oltretutto un riposo migliore. A proposito di, di riposo, dovremmo andare a dormire presto, stasera siamo tutti un po' in ritardo perché dovremmo andare a dormire entro le 10 di sera. Per quelli che sono i ritmi, noi li abbiamo chiamati nella medicina moderna i ritmi circadiani. Nella Iurveda questi ritmi erano codificati più di 5.000 anni fa e sono l'alternanza di Vata, Pitta e Kaffa nelle 24 ore. Per esempio Kaffa che ci dà più stabilità, più solidità, più tranquillità aumenta tra le 6 del pomeriggio e le 10 di sera. Quindi ecco perché dovremmo andare a dormire entro le 10 di sera, perché abbiamo già fisiologicamente no, quella propensione a eh, riposare. Poi magari eh, ci addormentiamo sul divano, poi ci tiriamo su e poi facciamo fatica ad addormentarci. Dobbiamo fare il pasto principale intorno a mezzogiorno luna, perché è dalle 10 del mattino alle 2 del pomeriggio che aumenta pitta. Pitta ci fa digerire meglio e così via, Quindi, eh, Ayurveda come vi avevo detto all'inizio è scienza della vita quindi ci dà tutte le indicazioni per essere in armonia con i ritmi della vita ecco quindi questa, insomma anche per così darvi l'idea di eh, come possiamo gestire le nostre abitudini quotidiane quindi mh, cena come pasto leggero, pranzo come pasto principale, una colazione leggera, i cibi, orientarci sui cibi come ormai stiamo capendo a chilometro zero no? e eh, stagionali, quindi non, eh, non cibi eh, fuori stagione, non il pomodoro in inverno, è vero che ormai lo troviamo al supermercato. A tutte le stagioni però il pomodoro crudo in inverno non è la scelta migliore un'alimentazione anche in conformità alle temperature eh, no? quindi in inverno abbiamo più voglia di cibi più nutrienti abbiamo un potere digestivo più forte perché fuori fa freddo e quindi agni il fuoco digestivo dentro di noi aumenterà di intensità al contrario invece in estate c'è tanto calore fuori e quindi il calore dentro diminuirà, quindi dovremo, e già eh, ci viene meno voglia di mangiare eh, cibi troppo difficili da digerire, quindi queste sono un po' anche delle regole così comuni che risalgono a quelle che sono le impostazioni culturali nostre. Ecco, se magari avete qualche domanda... Io allora ecco qua ecco dice Anna giustamente dopo un po' che si beve acqua bollita 15 minuti ci si sente meglio qualcuno dice domani mattina provo benissimo vedo quello dell'acqua calda guardate riscuote sempre molto entusiasmo. Eh, e tante persone che hanno seguito le mie conferenze o in presenza quando ancora riuscivamo a farle o così nei mezzi nostri di eh, comunicazione online che sono fantastici secondo me, eh, poi mi dicono di essersi messi a fare questa, eh, questa piccola cosa, di aver trovato grande beneficio, quindi una cosa molto semplice ma veramente molto efficace. Anche le abitudini alimentari, vedo che molte persone che l'adottano poi mi fanno sapere eh, di essersi trovata bene. La ringrazio per i suoi suggerimenti, Perciò mi sono ritrovata in tutte le discrasie <ride> vata, esatto, sono abitudini che seguono come stile di vita alimentare come ritmo sonno eh, allora, l'acqua bollita 15 minuti va bevuta sempre calda. Sì, assolutamente sì. Quindi va conservata in un termos perché in ayurveda non si ricuoce niente. No? Quindi anche l'acqua non è che la bolliamo, poi la teniamo lì e se è fredda, la riscaldiamo. Perché ogni processo attraverso il quale noi riscaldiamo qualcosa in realtà crea quello che noi chiamiamo nella medicina moderna radicali liberi. E anche il consumare le cose non cotte e mangiate, come si vuol dire, quindi fresche, preparate e consumate, ehm, nel, in questi cibi dopo già mezz'ora si formano radicali liberi, quindi non vanno bene. Quindi... Ehm, eh, eh, Patrizia dice un ritmo circadiano spostato, non dormo mai prima che sia giorno, esiste una soluzione, devi piano piano di mezz'ora in mezz'ora riportarti ai ritmi giusti, vedrai che ce la fai. Io ho dato questo consiglio a un ragazzo che seguo, che ha anche iniziato la pratica della meditazione trascendentale e mi ha detto che sta funzionando nel giro qualche mese da 4-5 del mattino a cui andava a dormire, anche perché la moglie è infermiera e spesso facendo la notte torna a quelle ore lì, e lui eh, facendo questi piccoli spostamenti di poco, no? eh, magari ogni settimana, 10-15 minuti, mezz'ora, perché l'abitudine purtroppo è un fenomeno che eh, condiziona no? il nostro sistema nervoso molto in profondità, quindi dobbiamo agire con gradualità, ehm, non troppo drasticamente perché rischieremmo di non dormire, quindi fai piccoli passi. L'acqua eh, nella giornata un litro è sufficiente, un litro però se volete fare anche un litro e mezzo lo potete fare perché è molto più efficace e funziona molto più in profondità rispetto anche a una buona acqua eh, di eh, buona qualità con un basso residuo fisso. Se siete in una città o in un comune dove l'acqua è abbastanza buona potete bollire l'acqua del rubinetto se c'è un po' di calcare fatelo depositare e non mh, versatelo dalla pentola nel termos. Se l'acqua dove vivete non è buona, prendete una buona acqua minerale. Quando, uh, quando bolle l'acqua, togliete il coperco, coperchio e ehm, fate bollire a fiamma bassa. Ripeto, un litro d'acqua o anche un litro e mezzo, quindi... Eh, il litro è già sufficiente. Allora, allora in realtà eh, quello che cucino eh, dice appunto cerco di mantenerlo eh, croccante, allora la pasta invece va cotta bene come anche il riso perché sennò l'animella centrale che è anche più ricca di glutine non la digeriremo mai la verdura vi consiglio di cuocerla con il ghi non bollita perché bollita tutte le sostanze eh, nutrienti rimangono nell'acqua eh, della bollitura eh, eh, quindi eh, fate un cucchiaino di ghi nella pentola magari antiaderente fate sciogliere il ghi Tagliate le verdure di stagione, non so in questo periodo il radicchio rosso piuttosto che la zucca o la verza. Tagliate sottile, eh, aggiungete a questo ghi sciolto quella quantità di verdura, il finocchio, ehm, lasciate un attimino rosolare, aggiungete due dita di eh, acqua bella calda con acqua un pizzichino di sale mettete il coperchio fate stufare mantenendo croccante però pasta e riso vi eh, consiglio di cuocerli bene eh, perché rimanga un litro d'acqua vedrete che poi ci fate sulla mano ovviamente ne dovete mettere un po di più perché evaporando consuma quindi mettetene circa un litro e mezzo ma poi magari vedete che ve ne basta di meno quindi lo vedrete a occhio, quindi fate, ripeto, arrivare a bollitura se volete col coperchio, poi togliete il coperchio, ehm, togliendo il coperchio eh, abbassate bene la fiamma e fate sobbollire per 15 minuti. La cottura al vapore aumenta molto vata, quindi eh, il vapore no, è spazio e aria, quindi aumenta vata, vi consiglio di stufarle, come vi ho detto, partendo dalla cottura doratura con il, il ghi e poi aggiungere l'acqua, la, quel poco di acqua che vi serve a stufare le verdure. Quindi vi consiglio più che la bollitura o la cottura al vapore in questo modo. Ok, io direi che possiamo finire qua. Questa serata servita per introdurre la Iurveda, eh, mi troverete appunto sulle pagine eh, Facebook e Instagram, Ri ringrazio di nuovo eh, Focus e la il mistero della vita in particolar modo che mi hanno permesso di eh, intrattenermi, con intrattenermi con voi questa serata. Grazie a tutti, cerchiamo di andare, eh, no, la pasta e il riso cotti abbastanza non aumentano l'indice glicemico. Vedete, dovete sempre eh, ragionare su un processo diverso che non solo l'indice glicemico, ma quanto digeriamo effettivamente di quell'alimento. Quindi eh, cercate di cuocere bene le cose. Io suppongo di essere vatta vatta eh, qua cosa dice eccolo qua eh, a parte che non tollero il caldo quindi avrai uno squilibrio sia di vata che di pitta quello si può vedere poi dal polso grazie buonanotte buonanotte a tutti grazie Anna Anna Tamburini-Torre, che è la persona che io conosco già da tempo, che ha permesso questa serata. E eh, buona serata e buonanotte a tutti. Arrivederci, buona serata.